Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DinoTix e Marco007. Siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee, vai. Ok, in questa parte... Sì. Probabilmente uh, combatteremo contro il primo capo palestra dopo aver catturato forse qualche Pokémon. No. No. Non, ci serve. non catturiamo niente. Non ci serve Cata. Fuga! Sì. Allora, um, come vi ricordo. soldi! Come vi ricordo, abbiamo catturato un bellsprout. Ce cioè, l'abbiamo già da tipo. Sì, dalla prima, prima parte. Ah! Oh, Subito! No. Ah, cercavo giusto te! E che cacchio! Di questa città c'è una palestra che fa prova il caso nostro! Vale. Pare che il capo palestra sia davvero fortissimo! È sì, il primo capo palestra. Tanto lo batte un bambino di 10 anni! <ride> D'altronde, lo lottare con l'allenatore capace è proprio quello che ci vuole per diventare più forti. Perché continui le frasi dopo? Oh, anche tu. Se non vede l'ora di lottare, eh, già. Io, ok, mi raccomando, faccio il tipo per voi. Tieni! Ti regalo tutti i miei averi. Due pozioni da stupido. Ho messo le pozioni nella tasca di medico Le ho comprate un po' anche per te, usando i soldi che ho guadagnato. Grazie. Sconfiggendo le altre di noi. Okay. Se riuscirei a fare il capo palestra, dimostrerai di essere un allenatore. A tutti gli sì. effetti, <ride> mi fa morire quando continua le frasi così. Buona fortuna, dai, Marco 007. Dai, Marco 007. Pensavo sì. di essere io, vabbè. Comunque, se tu non clicchi, a, cioè se tu non riesci a cliccare in tempo, è ovvio che io continuo le frasi dopo. Ti dimostrerai di essere un allenatore. Signora, mi dà la a sua. A Signora, mi dà la sua pensione. Aspetta, Stavo chiedendo a quella vecchietta la, la pensione. Insomma. Lattio, vedi, vedi la coda lì? Sì, prendi l'oggetto. Vedi pure io sto vibrando. Hai trovato una difesa X. Um... Che può essere abbreviata con Dynamite con DX, come Dynamite X. Uh. Salve! Dice, ma da dove siete usciti? Benvenuto mm al centro Pokémon, -hmm. il postato! Sal zitto donne, curami Pokémon! Ok, <ride> prenderò i Pokémon cura per qualche secondo. Che poi appena mi ridà la Pokéball, Ivi esce subito. Ecco, ecco i tuoi Pokéball. E... Le... Non li ho ancora presi. Ivi sta già sopra la mia Appunto. spalla, sopra la mia testa. Ehi, togliti, Ivi! Mi deve dei soldi, capito? Io lo curo. No, lei deve dei soldi a noi. Avete usato il Pill. Il... E a è stato il bambino qua accanto Il yeah. Pokémon Center per tre, tre anni Di, di seguito Beh vai esci La Switch la voglio Guarda vieni Che, vieni Marco, guarda. che peccato che non abbiamo una Switch è vero? E' eh già Peccato che dobbiamo stare Questi emulatori Eh già Se non saremmo usando un Switch con. Che non si chiama nemmeno così Matti. Signore i soldi I soldi io sono quel, quel signore è un evasore fiscale, vieni, dobbiamo acchiapparlo. Mi devo ancora dei soldi. Guarda quanti soldi ho io, 300 se. 3704 tre... Poche dollari. Quindi? Esatto, è, è un coso là. Trace, tra virgolette. Free, free. Cioè libero. Guarda. Quello lì si è anche disturbato per comprarci le pozioni. Oh, che stupido. Letteralmente. Un biglietto per i bambini costa 50 soldi. Eh, vabbè. Però... Che cosa serve? Il cinema? No, è un, uh, è un museo. I musei non sono noiosi, quindi ce ne andiamo. Tu invece puoi entrare quando vuoi. Esatto. Bimba, mi regala il tuo Pokémon. Ti regala un euro, se no... Ok. Oh, Ma il Pokémon è free, free! Ho preso un buffer free. E lei mi dà un euro per un gel, grazie. Ok, dobbiamo cercare la palestra, che non la trovo. Dov'è la palestra di più umberopoli? No. <ride> Ci siamo bloccati. Dai, forza! Signora Grassa! Ah, questa è la signora. Oh, Slowpoke, cosa devo fare con te? Ehi Giulia, potresti svare un favore? No. Sì. Sì, facciamo. Sì, poi devo andare a fare un giro al museo, ma il mio. Slowpoke <ride> non vuole saperla di no, muoversi, sì, vabbè, quella è slow. Slow. Non è che ti andrebbe di terror no? mentre sono via? Veramente ha fatto Slow! Ah, Va bene! bene. Vabbè, praticamente decida i soldi senza fare niente. Cioè, dobbiamo solo stare fermi. Lei affida il suo Pokémon a un bambino di 10 anni, che sta lì a fissarlo. Puntini di sospensione. Dopo che uguale sono di fronte a sé con aria distratta. Sembra, sembra che abbia appena avuto un infarto. Hai trascorso del tempo in tranquillità insieme a Slowpoke, mentre Trace, ah, mi stupido, sta aspettando alla palestra che tu arrivi. Passano giorni, anni e settimane. Grazie mille per esserti preso di cura del mio Slowpoke. Tieni, questo è per ringraziarti del il tuo aiuto. Una grande perla, la signora. Ammazzi, signora, eh. Torna a cura quando vuoi, se hai voglia di ballare. Vai, clicca di nuovo, vediamo se si può fare il video. No, si può fare una volta al giorno. Ah, oh, wow. Eh, no, non baggare il coso. Dobbiamo trovare un Pokémon che No, dobbiamo... Questa dobbiamo... è la palestra. La grande perla si può vendere. E avre... abbiamo i soldi. Lui, Signor... ne abbiamo già due. Signorina fantasma. E vendiamo tutte e due. Sono l'allenatrice di supporto. Penso di fronte. Salve. No, sei signorina fantasma. Signore, mi devi i soldi. Vendi. Ah, ne abbiamo solo una. Io mi ricordavo che l'avevano già fatto Vabbè, vedi? <ride> wow, che mi lasciamo. del doppio dei soldi che abbiamo prima. Abbiamo prima. Um, sì, puoi fare altro per me. Mi devi dare i soldi, sgancia, le tasse, forza. Un attimo, tu puoi entrare dentro quel bambino. No, solo dentro di me puoi entrare. Bene, ora dopo sei minuti. Palestra. Sette minuti. Siamo pronti a portare proprio... il capo palestra. Or che è? Palestra di Promveropoli. Capo, capo palestra, palestra B roccia. O meglio roccia B. Abbiamo di Pokémon forte con la roccia. Portatevi Pokémon di tipo... Erba. Erba oppure... acqua oppure terra, suppongo. No. Sì. Lui ce li ha di terra. No, che succede? Allora, piccola informazione, le statue... Ehi, so. se... Se... Ehi, sei qui per sfidare il capo palestra, immagino. Io non sono un allenatore in massa, però. ma non mi sarà difficile capire, sai, tutte le carte in regola per affrontare questa sfida. Vuoi saperne... sapere come? Solo chi conosce la compatibilità di tipo può essere ammessa nella palestra. I plumbe opoli. Ecco perché tre sono entrato, perché è stupido. Sono vari i tipi di <ride> eh, Pokémon efficaci contro quelli tipo roccia e capo palestra. A chi lo sfida per la prima volta, però è richiesto di usare Pokémon tipo Erba o acqua. Quindi mostrami da avere con te un Pokémon tipo Erba o Acqua. E ti lascerò passare. Anche se un Pokémon d'acqua non è, non è uh, possibile da, da avere in questo punto Vabbè, di vista. Vabbè, comunque gioco. abbiamo un bel sprute. Perfetto, con quel Pokémon non avrai problemi. Ok. Forza, capito. Tanto io uso Ivo. La tua vittoria sarà il primo passo verso il titolo di campione. E tu che ne sai, boh. Comunque io sono capestro. Ok, il... andiamo dal Comunque... capo palestra Comunque io sono il direttore. No, dai, combattiamo i soldi. <ride> ok, sì. Sono troppo semplici. Salve. Metti mi presto. Tu, tu, nel frattempo, aspettami dal capo palestra, Va ok? Bene. <ride> Questa è la palestra di Pomblea. La notte che incontrare qui, non ha niente a che fare con quelle che hai provato finora. Infatti saranno molto più scarsi. Allora, e non ti daremo nemmeno i soldi, di... anzi sì. Mi daremo... Sganciamo noi. Sì, ti ti, ti, ti scarso. Si parte la sfida di Amara picnic Girl sei Amara non, non mi piace Geo tizio o meglio geo geo amico geo dude, hai capito eh. si sì, lo so ma è amico geo dude dude se è amico eh, Non lo sapevo. Facciamo un'azione. no non Comunque non lo sconfiggeremo in no no no no no no no no no ma io sono sì. mouse di tipo sì. normale! Appunto, devi usare il breast prop. Eh. Comunque ha aumentato la sua difesa. E beh, beh, beh. Che fai? No. no. Quindi io posso usare Eevee. Uh, sì. Se di sì. Si sì. Pokémon. E Poi muori. No. Mori pure. Facciamo l'otta uso grafico Vediamo, Fire. Avanti quant'è bell'espresso! Oh, wow, no, cacchio, no. non mi hai manco allenato! Push, no, è fortissimo! Non è molto efficace! <ride> Roccio, il scudo, ah. mio dio! Si difende solamente, ma che schifo! Tiziano, non è che devi insegnare solo a difendersi! Va bene, che è la migli il miglior attacco e la difesa, però. Eh. frustata! però no, con un speculino. Se uso speculino che faccio? Copio la nostra, sua. Info, primi info. Uh, chi la usa colpisce il bersaglio copiandolo? No. Fa schifo. Lo <ride> ciascudo useresti. Quindi no, lo colpisco usando lo ciascudo. Fige, usa raffica. Fush. Eh. Non è molto piacevole. Frustala. È lentissimo. Beh, spero che è lentissimo. Che senso? è lentissimo bre... beh, bravo bravo ci bravo Vabbè, metti fare tre anni. il bravo bravo bravo Vuole il doppio calcio. Sì, sì. Il doppio calcio è di tipo sì. lotta, lotta meglio di normale. Fa bravo bravo ruggito, non serve a niente. Vediamo. bravo a me non piacciono le mosse tipo bravo bravo e ruggito, perché non hanno nessuna potenza, io non li uso gli stat. Uno, due, ta -da, ta -da. e il tre, scusa. Vabbè, adesso io so, so dare due calci insieme, sono in senso, le potentissimi. Tu vuoi continuare a dosare PG. Piggy. Pi perché? No, no, tu premi di uso bel sport. Davvero? Ma che schifo. E perché Davvero. scufa? Scufa. Che stai facendo? Tu ivi io, Bellsprot. No! Ah sì. Mi devi dare i soldi! Alcolà, dove vai? Il proprio gioco! Guarda non luce prima che tu possa competere con Bro. Oh mio dio! È una distanza la miluce, non non Lo so, lo che... dice dopo ah, la non so. Comunque l'annunciatore che stava prima era l'annunciatore di Smash. Forte la sfida di Marvel, il cappeggiatore Qual è l'annunciatore di prima? Manica, con il tutto. Qual è l'annunciatore di prima? Oh, c'era quella specie di arbitro all'inizio della palestra, non l'hai visto? Sì. Ecco. Quella è l'assistenza del professore. Io ho fatto la voce della natura di, di Sven. Mi sa è che è più di forte di roccia.. Oh, se tu guardate. dai un calcio alla roccia, cioè un lottatore spacca le rocce, direi. Ah, e io invece uso una bella frustata. Ma beh, così lo shoti si ammette doppio calcio fa schifo si sì, dovrebbe schifo. essere buono guarda è potentissimo è super efficace appunto c'è cioè, visto cioè. boom Perfetto. ok siamo una squadra perfetta te l'ho detto che è, che è meglio se tu usi Eevee yeah. si sì, ma lo voglio usare io best Va bene no dammi Eevee <ride> guarda <ride> che ci pensano gli uccelloni che hanno il tempo ma, ma la distanza Abbiamo portato a scuola tre volte di fila all'elementare. Ok, ora andiamo. Andiamo dietro la, la, la, un attimo Andiamo dietro il capopalestra per rubargli le, le, la medaglia da dietro. Ah, per caso, un euro da No, no, no! Cosa dice il signor capopalestra? No, no, noi non siamo non siamo due persone, vedi? Vede, vede, ecco, non siamo due persone, Ma vai, intriga, sono solo però. una. Ma ah, cambia con Vesper così uso Ivi. Un attimo. Prima che carezziamo. Vaci, ma, ma non nascondo un certo nervosismo. c'è cioè, stiamo per affrontare il, il capo palestra. Oh mio Dio, sei, sei così scontroso, Ivi. Che non la carezzi bene. Vedi, fa con la zampina che vuole eh. Sulla testa, non sulla faccia. <ride> Mannaggia, però... Vedi? I! E paio! Non toccare le orecchie che gli dà fastidio. No, non gli dà fastidio però. Ma eh, continua che vuole no, ancora le, le coppie. Quando sta no, fermo. No, sta fermo. Eh, ma... Il mio volta determinazione è difesa granitica. Ok. È la di ecco perché tutti i miei Pokémon sono di tipo roccia, perché il granito è un tipo di roccia. Wow. E anche, ecco perché le... Non apre gli zoom, occhi. Non apre gli occhi, perché le, le pupille... Palpebre, palpebre, palpebre. Sì, le pupille scusa. Qua oh, è un grosso idone sì. con il zoom sulla sua faccia, molto arrabbiata. Sì. Beh, mostrami ciò che sai fare. Mettendosi in posa di difesa d'emergenza. Eh, so, il Mario Luigi... Eh, Paper, Paper Jam. O Paper Jam. Oppure Superstar... Eh, Ultra. No, no, no. Superstar, Superstar Saga. Brockman capcelo durlo, Pokemon... a due pe... parti Vabbè, oh remake. Eh, The Lans è la versione giapponese. lo stesso. Si chiama così. Perché non è la stessa cosa, scusa. In che senso? Oh, lascia stare. Nel senso versione. Nella versione giapponese si chiama. Lo so, Lans. Lans. Eh lo so, ma è la stessa cosa per abbreviare. È super efficace. Wow! Ok, uccidilo. Fush. Yeah! Chissà quale sarà il suo prossimo Pokémon! Se non è un altro gel. Oppure no. un Onix uh -huh. Di solito usava un Diglet. Però visto. Vis perché nel. Broccia Brock. Sì, però eh, nel gioco originale Dai, usava Diglett perché. usava tre Pokémon. Prima di poi Diglett e poi Onix ne ho solo due, penso un'esperienza. Ho un'esperienza. Ho Ho ragione io. Sì. io ci ho già toccato a questo gioco, lo sapevo già. Eh, vabbè, no. cioè, è enorme, cioè, eh. Se sì, in questo gioco le, le dimensioni tra poco non sono Giusto, aggiustate. Mm. Uff. Anche se dovrebbe essere lungo 9 metri, vabbè, ti regola è lungo 9 metri. Cioè, se si mette in piedi, sì. Nooo! Cos'è che ha fatto? Ho evitato l'attacco, sono postissimo. Mi stava attaccando però. Dai, non è Fix! Hai Ok, dai! Ok, vabbè, farò finta. <ride> tu. tu eri molto disappointed <ride> però anche <'io. ride> fiero. Si zoom sui Pokémon con lo servo che si gira a farlo io. direi che uso un, un oggetto. Diciamo cosa? Un... Cosa ti, cosa okay. ti serve l'oggetto? No, cambio un po' ca cambio Sei full vita! Cambio un così non spreco le mosse. Non puoi usare il mio Pokémon. Sì, vedo me lo rubi. No, ma suo sfruttato è mio, no, è mio. Ok? Ok. Ok, ora non puoi attaccare con pidge. Lo so. E ma te lo ammazza pidge. No. <ride> ecco, botti in testa. <ride> ha preso te. Okay. Vabbè. Ok, adesso dovrebbe morire. Perfetto. Okay. È super efficace. Mm. Ma c'è tre poche. Che bello, frustando la roccia con. ...della erba si uccide un serpente di roccia lungo 9 metri tipo c'ho un sasso, c'ho una foglia metto la foglia sopra il sasso il sasso si segreta appunto si si integra il e il ci riceve 134 punti di esperienza senza aver fatto niente spero che almeno Ili riceva un bel po' di punti ecco appunto noi ricevono tutti uguali Ah, ti, ti avevo sottovalutato, ha vinto mila, 2000 euro. Wow bambino, hai ritirato tutti, tutti, tutti i nostri pelli del mese, wow, grazie! Come per la tua vittoria ti conferisco la medaglia ufficiale della Lega Pokémon. La medaglia sasso. <ride> che brutto nome, la medaglia sasso. Ah, mi schiaffeggia la coda. Schiaffeggio la coda. Riceva la medaglia sasso. La medaglia sasso tutti i Pokémon fino al livello 20 ottenuti tramite scambio seguiranno le tue indicazioni ok ah aspetta prendi anche questa visto che ormai mi ha rovinato la vita prendi anche il bot in testa dal broc porta l'AMT una MT con contiene una mossa puoi insegnarla quante volte vuoi i pochi un attimo non sta caricando la telecamera a proposito, contiene il in te... Oh guarda, non avevo capito. Il tuo Pokémon infligge danni in nell'avversario. Uh, oh, davvero! Colpendolo con la sua testa dura come la pietra. Quindi via all'improvviso diventa un geodrome. Comunque insegna a adesso, ok? Eh? Adesso insegna il botti in testa, eh? Sì, sì, lo insegno a Dio. E anche a Bell <ride> Sprout. Una pianta che colpisce con la testa dura con la... Forse lo insegno a Pigi. Non penso di usare ancora PG. Cioè, fa schifo. Uso bel scout. Tu fai schifo. Tu fai schifo. Uh. What? Yeah! Boy, boy, oh. Allora è molto fina, e eh, vabbè. Oh, Senti, io lo tengo così. Jack, con la mano destra. E così lo accarezzo meglio io. Infatti, si dovrebbe tenere con la mano destra, direi. quello. Continua, vedi che vuole ancora. Ehi, ai, vuoi! Cada nome tizio ci si intende! Non <ride> <Ura> che... adormi! <ride> non vuole che non mi crashosi! E che cosa? Che fai? Fusa! Perfetto, adesso il livello? No, livello! <ride> Niente, allora. non riesco a caricare la telecamera! Non importa nessuno! <ride> A te dovrebbe interessare. Perché sei girata di qua? Perché sei girata di qua? Perché sei girata di qua? Salve ah, lì. Li... Non ha visto niente. Ehi, hey, tu! Ah, non è. non sei. fammi dammi! Sei... Tu sei Marco006. Un attimo scocato. No one cares. Mm. Come fai a stare in piedi sul tuo cappello ora che me ne accorgo? Cosa? Come fai di a stare sul tuo cappello ora che me la coro? Cioè dovrebbe aver influenzato le unghie e Vai in mente. Fammi da mia, sì, tu sei Marco 007, giusto? Sì. Come fai a saperlo? In capire sono solo io. Ah, lo sapevo, il mio istinto non mi tradisce mai, me l'ha detto stupido. Blu, io sono blu. No, e io sei sì, sono... rossa carne. Io sono rosso. Mi mamma è il professor Occa mi ha raccontato di due giovani allenatori. Partiti da Bianca ok. Proprio come me tanto tempo fa. Appena me l'ha detto, mi sono precipitato qui per vedere come ve la cavate. Pensavo che avrebbe fatto comodo, qualche dritta da più forte che ci sia. Non è vero, io lo so. Va bene, è sottoscritto, cioè, Marco Zeruzzo. Ma vedo che non hai avuto bisogno, appunto, perché sei inutile ben fatto piccoletto, ti meriti un premio per cosa? <ride> per aver parlato con con uh, che se fuggivi non ti vedeva il po'. comunque prima, nella prima parte ho detto che è uh, stupido il, il nipote di, di Hawke ah, ma anche. non è vero, il blu il nipote di Hawke sì. non vi volevo spoilerare a proposito, quello è un po' che è vero allora finalmente mio nonno è riuscito a realizzarlo ma senza mettere i bokeh quando ho cominciato io al massimo della tecnologia era una matita e una mappa su cui segnare le abitate dei bokeh che trovavamo Infatti sulla, sulla custodia del il del, uh, uh, del gioco mm. si può aprire e c'è una mappa di tutti proprio con la mappa di canto e Pokémon. Beh mi raccomando, impegnate al massimo per dare una mano. Ci vediamo, ciao ciao! Ciao! E eh, vabbè. Muori. Che è un soldato. Muori mentre cammini. Ma chi era quello? È un non tuo lo amico. So eh sfida questa signora che è. No. Andiamo eh, al museo? No! Okay. È una perdita di soldi, non di tempo. <ride> tu sei interessato ai soldi. Soldi! Ok. Se lo stai la tua sì. Mr. Crab! Sfida! Um... Sfidalo, avvicinati a parli. Vuole. vuole. vuole no. combattere. Oddio. Vuole combattere! Eeeh, <ride> vuole combattere! Sfida, sfida! <ride> E eh no, l'allenatore! All mm -hmm. ma... Non sono io. Mi presento in sono un coach! Ok. Ma i coach siamo sparsi, quella io tengo l'allenatore per diventare caso? più forti. Uh, Come hai fatto saltare senza bottomare? Lo so che moschetti. so che non è bello vantarsi no, ma, no. ma i coach siamo davvero forti, ma mi fai capire chi sei tu. Mi da sfidarci se vuoi mettere a prova le tue capacità. Io stavo camminando per i fatti miei, tu mi, mi ingaggi, un... Ti denuncio! Mi stai guardando, vero? No! Forse. <ride> Il bello è che lo fa pure se capitate senza. Senza calcolarlo. Parte la sfida di Antonella, ti leggo. Eeeh, quella faccia la. Dice, cacchio, questo c'è già una fidanzata. Mamma mia, poldisce. Non è una fidanzata, è un essere strano. Ma se quella lì avrà. Tipo, sei anni più di te. Forse. Ti trovo un po' che non perchè è inutile. Oh no, tu sei dalla mia tizia. Ah ok, quindi metto bello sprout No, è il mio best sprout Perché PG? Molto in monetizza, non lo usiamo più Ah va bene, lotto, spreco una mossa Rifiudi Diciamo Ah, ho usato una mossa d'erba er su Oddish Sì E allora lo sciotti lo stesso Come Non lo mangi? sciotti tu Ah, ah. Vedi, <ride> Non è molto efficace Che schifo Cresci Dai, non è cresciuto però no? avvolgi botta. Eh? È boh. <ride> qualcosa di sicuro. Va bene. Però sprecare gli attacchi. per Non sprecare cosa? Le... Puoi usare azione, tranquillamente. Abbiamo comattenuto quel coach prima. What? Ecco. Ma cos'è? Non lo so, e oh non capisco perché lo, lo posso usare. Grazie Marco Basta non me l'ho più di lottare Non è giusto I miei soldi Tre poco Siamo dei ladri Ok andiamo a lottare contro Sol tizia Tu stai guardando i tremosi giorni con i tuoi occhi desiderano mettere la prova Mentre, uh, mentre c'è il supporto sta piangendo prima, fa, prima fammi cambiare il Pokémon Che non dici giovane vuoi vedere come per... farà L'ho detto prima fammi cambiare il Pokémon Madonna Vabbè Quando sono costretto a sprecare un turno per rimettere i il... Pasquale Mio zio si chiama Pasquale Non mi interessa Prima nessuno. ha detto mi presento non è vero non ti, non ti sei presentato però io dovrei cambiare. Acciun ah, già mo. mm, No, lascia, lascia. Che cosa è utile Lascia, lo metto? Lascia bel spruce. Ma, è, fa, schifo. Ma fa schifo! Fa schifo. Metto pitch. Pitch. Pige Ho detto pitch. Ma va, per colpa <tossi> doppio calcio che forte sì. vai peach ok basta sbaglio ma no ma no. come non è molto efficace non hai visto quanto ha fatto e gli hai evitato l'attacco vabbè io sono potentissimo raff siamo scambiati il pokemon uh -huh, no Uh, ehm... ottaccò rapido. Proviamo questa. FUSH! E eh, vabbè, questo era già molto più potente. Come fa una cartolina? È, è super efficace, è bello! Quindi sono, con te poco non erbo, usiamo. con tre Pokémon erba usiamo Spiro e Noo! Pi sono pieno di semi! Mi ha rubato le soldi, mi rubato le... I soldi! Sono avvisato con i soldi, stai! vivi <ride> pure tu morti! No, Guarda quanta energia ha rubato! finisci ti do questo errore um, super efficace wow <ride> è tutto una capicola insieme si è ribaltato come una mucca perfetto pinci sal livello attacco rapido vediamo se non si stanno togliamo il turbo sabbia si sì, infatti come perché ha un turbo sabbia un po' come il tuo è di tipo volo, giusto? Sì, è di tipo normale volo. Ah, ok. Esistono pochissimi Pokémon di tipo volo. Cioè quelli volanti, tipo Spiro? No, Spiro è di normale volo. Ah, è volo anche. No, so, nel senso Vabbè, volo Vabbè, gli abbiamo rubato 1100 soldi, questo è importante. A ci Non ci sono col... Permetti di mm. darmi un regalo, reg segno di rispetto per tue capacità. Teniamo un revitalizzante. Ok. Che no, non usiamo, allora vediamo. Uh, sì, sì. 20, siamo alle sono 28 vai facciamo un'altra lotta, usai un, un con la gozia. ok. no abbiamo lasciato un po' come a curare i po' ahhh se mi con sti centri Pokémon, soltanto perché sono gratis oh yeah mario time moriiiis allontanati puzzi. <ride> non ci si è lavato le ascelle ah. <ride> prima di te no in realtà non volevo andare alberto soldi a me. Vai fai tu. Tax fraud. volo un pecaccio? Vuoi un Pikachu. Non hai capito il mio Clefari? No. Um, non ce l'ho. Sì, allora vorrei un McDonald. No, un... Vuoi un McDonald's? Cosa succede in uno scambio con questo questa no. bambina? Okay, oh, Cosa ho pensato di scambiarmi a allora. Io invece ho un Ivy, mi date le switch. S sì, certo, ok Allora vorrei un Big Mac un RPG, Se ti faccio io l'ordine Che eh, tu non sai parlare la nostra lingua L'ordine, è... <ride> l'ordine è... <ride> Lord, è... <ride> Lord, è... Eh sì Vai, metti sì <ride> Scusa eh? eh Signore, stavo già facendo io l'ordinazione Ma tu non sai parlare la nostra lingua Cosa Solo dice? io ti capisco Solo io capisco il fantasmese Cosa deve essere Di non parlare al fondo spesso sì, allora come dicevo vorrei un Meal, due cucchiai piccole, <ride> due cucche piccole, una, una un sacco di patatine medie. Ora spiamo poi, sto tizio. Un gelato. So. Buongiorno signora. Hai ah, respa... ma non ci stai con un so. <ride> Guarda tu, lo stai spiando. Però, no, ma è anche a volte il concedo, pazze spese di poco. Ma, ma avrei 90 anni? Che Cosa devi fare? Che fai con la catch e molla? Non penso. Sono Salve. tutte uguali le case. Salve, scusate se rompiamo. Ci serve questo televisore? Questo orologio non funziona. Scusate. Non ha le lancette. Scusi, se rompiamo qui però ci serve questo bel televisore, poi. Ok, metterlo nel sacco, per... <ride> poi ci serve il nido di vostro figlio <ride> perfetto, poi il vostro figlio <ride> perfetto ok questo prendiamo bel forno. tutto e lo mettiamo forno in microonde no signore no signore non stiamo rubando niente questo è il bel forno a <ride> microonde l'orologio abbiamo... lo ri possiamo riparare questi bei piatti <ride> quest argenteria e poi vediamo signore mi faccia passare signore <ride> è felice che stiamo rubando <ride> Ma Ivi non ti piace nulla di quello che faccio Rendimi fiero di, di, quel, che, di quel che faccio Papaglio Papaglia E vabbè ora è un gatto Ma cos'è? E' adesso pure un cane Ivi è vero? Ok andiamo aspetta questo vaso di fiori mi piace allia. ok abbiamo preso tutto e non ha visto niente signore Anche okay, che cioè possiamo, possiamo salvare abbiamo so non abbiamo praticamente fatto nulla in questa puntata ma abbiamo guadagnato un casino abbiamo guadagnato un broc e una medaglia sasso che sarebbe in realtà un sasso basta lol vedi quanti soldi abbiamo ne abbiamo, ne abbiamo avuto 8.000 soldi oh, oh, più oh, di 8.000 oh, ci picchia oh, oh, oh, oh e la, il 75% ovviamente va vale all'allenatrice di supporto che, bisogna, che deve sostenere molte spese tipo pacchi scarpe con i tacchi alti poi no no no no no no Via no no no poco no Dai siamo già a no no vai, chiudi. Ci vediamo alla prossima parte. Free free. free. Ci, vediamo. Basta. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.